Professor Piero Coda, 5 anni per l'Opiano Lab, 7 anni quest'anno per Sofia. Qual è il contributo allora dell'Istituto Universitario Sofia all'Opiano Lab? Il contributo di Sofia all'Opiano Lab è il contributo della cultura, della riflessione culturale. Mi sembra che quest'anno la formulazione del titolo lo dica molto bene. L'Opiano Lab vuole disegnare una mappa per l'Italia, cioè una mappa per aiutare la società civile, in modo particolare le nuove generazioni, a trovare delle strade che ci fanno uscire da questa situazione di stagnazione e anche di regressione per molti versi. E per fare questo occorrono relazioni lavoro-cultura, si dice nel sottotitolo di Lo Piano Lab. Cultura significa oggi... Eh, ripensare il modo di fare abbiamo bisogno di una cultura altra da quella di cui abbiamo vissuto e che non è più in grado di affrontare le sfide dell'oggi le sfide della complessità e la sfida della globalità Occorre una cultura che ci aiuta a fare sinergia a fare sintesi, a mettere dei ponti tra le discipline, ad affrontare i problemi nella loro globalità nella loro interrelazione reciproca Facendo così cultura, possiamo, eh, cioè, tessendo relazioni, possiamo creare lavoro. Oggi dobbiamo creare lavoro. E lo dico nel senso profondo del termine, il lavoro è eh, una dimensione fondamentale della nostra vita. Noi eh, stiamo sottraendo la capacità di lavoro, la possibilità di lavoro, soprattutto alle nuove generazioni. E questo è un peccato gravissimo. Dobbiamo creare occasioni, situazioni, forme nuove di lavoro, quelle che rispondono alle sfide del nostro tempo e questo allo Piano Lab, in una serie di laboratori, di proposte, è il luogo in cui possiamo tentare di dire qualcosa. Professore, un primo giorno dedicato quindi alle sfide del lavoro, poi una serata organizzata anche dall'Istituto Universitario Sofia a proposito di sfide culturali dell'oggi su Sant'Agostino interessante allora chiederle, il momento forse più difficile è quello di maggiore sintonia con il professor Galimberti, sappiamo due pensieri in partenza così diversi ma poi in certi frangenti molto simili. Ma Io penso che ehm, i punti di partenza nella lettura di Agostino eh, erano anche abbastanza diversi e questo lo si è visto, ma eh, c'è stata la parresia, cioè la libertà e la trasparenza di dire i propri rispettivi punti di vista e proprio così di trovare delle consonanze profonde, perché in fondo l'intenzionalità che muoveva l'una o l'altra lettura di Agostino era quella di mettere in evidenza qual è l'originalità del contributo di Agostino per l'oggi, che è un l'originalità di rimettere al centro ciò che è autenticamente umano e che eh, il Vangelo di Gesù fa emergere in tutta la sua forza, in tutta la sua dirompente potenzialità. Questo ci ha accomunato. E quindi direi che eh, il dibattito, la dialettica che si è creata è stata una dialettica virtuosa che ci ha permesso di aprire effettivamente degli squarci Interessanti di lettura sul pensiero di Agostino, sviscerandone l'attualità per l'oggi e aprendone delle prospettive di sviluppo, di interpretazione che al nostro tempo sono molto utili. Quindi, una serata estremamente positiva. Grazie, professore.